Ehi, hey, ciao, eccomi qui sono molto contenta perché ieri mi avete detto che la lettura che ho fatto in merito al, all'esperienza di viso, con quella presa dal mio quadernino magico <ride> è stata molto utile e sono contenta di condividere con voi un altro pezzo oggi perché oggi a mezzanotte cambiano le condizioni per l'iscrizione e quindi se sei ancora indeciso magari questa ti potrebbe questa lettura ti potrebbe aiutare a prendere una decisione ok io ti dico sempre apri il cuore e ascolta con quello non tanto con la mente anche perché questo pezzo che ti leggerò oggi è un pochino forte e quindi va come possiamo dire non dico stemperato perché non è quello il senso ma è preso nel modo corretto ok te lo dico solo così anche perché il tuo cuore lo sa leggere la tua mente sicuramente potrebbe giudicare come ho fatto io stessa quando mi sono arrivate alcune di queste informazioni per cui apri il tuo cuore e ascolta quello che, quello che ti leggerò cos'altro devi sapere su questa esperienza sarà una di molte di un ciclo che si apre e ti porterà in giro per il mondo a volte in solitaria a volte con dei gruppi ci sono esperienze che dovrai fare da sola altre che potrai eh, donare ad altri e che andranno oltre le conosciute e accettate possibilità umane non credere che ci siano limiti solo il tuo pensiero lo è oltre i limiti del tuo pensiero tutto può accadere noi ti aiuteremo i problemi su cui lavorerete a viso sono l'incapacità dell'essere umano di vedere la realtà e di vivere secondo quella realtà piuttosto che basarsi su proiezioni illusioni condizionamenti che portano fuori strada a vivere una vita infelice sentendosi persi e appunto fuori strada è un riappropriarsi della verità dell'essere e della vita per poter vivere allineati alle vere regole dell'esistenza per potersi manifestare pienamente in questa dimensione sfruttando l'occasione vita e facendo i passi evolutivi e importanti da compiere giunti a questo punto non ci sono limiti nelle capacità umane e le persone che si sentono infelici non realizzate e non appagate è perché non stanno seguendo le vere regole universali ma i condizionamenti illusori che le bloccano senza che possano ehm, accedere alle proprie vere possibilità. È lì che vi vogliamo portare, oltre il livello, per farvi accedere alla realtà dove tutto diventa possibile, dove non dove noi operiamo e dove anche voi potete farlo, scusate ma la mia scrittura soprattutto in canalizzazione è terribile <ride> non temere che le cose non accadano, non accadano, accadranno le persone si sentiranno rifiorire, sbocciare, come se per la prima volta vedessero davvero come se non avessero mai compreso nulla e visto veramente se stessi e il mondo sarà tutto nuovo usciranno dei Gesù dei Buddha e persone che porteranno che porteranno benedizioni in giro per il mondo da questa esperienza sì ve l'ho detto che era un pochino forte e lo confermo è forte ma d'altra parte è forte anche il lavoro che andremo a fare lì e io veramente sono onorata e ho anche, come possiamo dire, molta adrenalina nel pensiero di quello che potrà accadere, non basandomi sulle aspettative, perché quelle portano sempre solo fuori strada, ma come hanno detto, come hanno detto loro, basandoci sull'apertura, perché tutto è possibile. Quello che ci hanno scri scritto, che mi hanno fatto scrivere, è possibile. Ma quello dipende da noi, come la nostra felicità, come quello che facciamo nella vita, come quello che otteniamo, come quello che realizziamo, perché tutto è possibile. Ovviamente sta a noi scegliere di fare le cose giuste, di aprirci a quello che è importante per noi, oppure di dire ma no va anche bene così, mi fermo qui e mi accontento di quello che c'è nella mia vita. Oppure non mi permetto di credere che i miracoli siano possibili anche per me è logico che questo fa la differenza eppure di persone che hanno fatto grandi grandi cose nella vita i miracoli sta a voler dire quello che vuoi tu grandi cose non per forza avere la bacchetta magica e fare apparire un elefante come per magia ma vuol dire fare grandi cose grandi cose sarai tu a riempire quello spazio vuoto perché le grandi cose che per te è importante realizzare sono le tue grandi cose non sono quelle che ti posso dire io quello che ti può suggerire qualcun altro o la società per cui solo se apri il tuo cuore solo se ti apri veramente le potrai trovare come ti dico è già accaduto ad alcuni allievi che stanno facendo anche il percorso vita straordinaria eppure hanno scelto di venire anche qui ci sarà pure un motivo no quindi facciamo passare l'elicottero <ride> e se senti il richiamo parla con il tuo tutor e se è un sì dentro di te dentro il tuo cuore trova il modo e vola a viso co con noi un abbraccio di luce e a presto Ah, ricordati che questa sera cambiano le condizioni quindi Prenotala subito la tua chiamata, prenotala subito perché se la prenoti entro oggi, anche se la farai in uno dei giorni successivi, ehm, ti terremo le condizioni di oggi, ok? Un abbraccio forte e a presto!